Ciao a tutti sono Candida e benvenuti sul mio canale, e nel video di oggi voglio realizzare quello che vi avevo anticipato nel video precedente visto che mi è stato richiesto di fare questo video che non ho potuto fare nel corso della realizzazione del mio raccoglitore foglia 4 altrimenti sarebbe venuto lunghissimo, già così è venuto un video veramente lungo e vi voglio far vedere come ho realizzato questa bustina, adesso c'è un po' la luce del... perché oggi è una giornata un po' grigia e quindi e quindi non si vede molto per cui ho dovuto accendere la luce e c'è il riflesso ma spero che si veda e questa bustina che io ho realizzato per inserire, adesso l'ho lasciata vuota così si vede meglio per inserire i miei, i miei ritagli di carta scrap che poi utilizzo per decorare i vari lavori e quindi oggi vi farò vedere una cosa molto molto semplice perché è una cosa semplicissima che però secondo me è molto utile tra l'altro vi farò vedere più di una versione perché io utilizzo questo, questo tipo di, di, di bustina per archiviare proprio i miei, i miei lavori adesso vi farò vedere come allora per, eh, per fare questo lavoro qui abbiamo bisogno di semplicemente una busta di quelle per i raccoglitori allora, ho preparato tutto più o meno tutto come al solito tanto mi dimentico sempre qualcosa e poi mi dovete un pochino aspettare allora eh, no perché poi funziona sempre così preparo tutto, preparo tutto poi alla fine mi manca sempre qualche pezzo ed devo un attimino a cercarlo più velocemente possibile allora eh, praticamente la... oggi con questa luce è un po' un disastro vabbè speriamo bene ehm, utilizzerò una di queste di queste buste per i raccoglitori quindi una cosa semplicissima. Allora, cosa vado a fare? In, eh, innanzitutto vi faccio vedere come ho realizzato questa bustina che potete poi incollare con del biadesivo dove preferite, poi vi farò vedere una seconda versione. Allora, eh, la, per la prima versione non ho fatto nient'altro che tagliare praticamente i due laterali della mia della mia busta per il raccoglitore in modo da creare l'apertura, quindi ho tolto questa parte da un lato un po' più spessa e di qua ho tolto proprio due, un millimetro, due millimetri quello che riuscite, adesso io lo sto facendo con la taglierina, voi se lo fate con la forbice chiaramente magari non riuscite a togliere una cosa così sottile, lo togliete un pochino più largo, ma, non, ma questo non è assolutamente un problema. Lo potete fare come volete. No, non tolgo, non tolgo ancora la taglierina perché mi serve. Quindi vedete che sono in questa situazione qua. Praticamente ho aperto, ecco, no, non ho aperto perché ho tagliato poco, sono stata troppo tirchia. A proposito del non sprecare, mamma mia, oh. sempre così, eccoci, mi mancavano ancora quel paio di millimetri per aprire il tutto. Adesso dovrebbe essere a posto, ok? Quindi abbiamo aperto la nostra la nostra busta ora praticamente decidiamo di quanto io in questo caso ho fatto una busta un pochino grande perché volevo che, ehm, che contenesse più roba quindi decidiamo di quanto fare la nostra la nostra chiusura quindi questa è una cosa che insomma è vostra discrezione ognuno può farla come vuole io più o meno tengo di riferimento questo e da un lato vado a tagliare siamo quindi a 11 cm dai più o meno 11 cm va bene così decido di farla così ma ripeto questa è una cosa proprio che ognuno può fare come meglio crede quindi io vado a togliere 11 cm da un lato eccoci della mia copertina in modo da aver creato questa situazione qua a 11 e andrò poi a chiuderla semplicemente in questo modo ora la taglierina non mi serve più quindi eh, io in questo caso cosa ho fatto vedete o non so se si vede vediamo un pochino eccoci così si dovrebbe vedere ho sagomato in questo modo la mia bustina è una cosa che è così è una cosa che si vede appena appena però è una cosa che dà un pochino di motivo allora io l'ho fatto con questo righello che non ho preparato quindi un secondino solo che lo cerco trovato eccolo qua allora io ho utilizzato questo ehm, chiaramente eh, se non avete il vi metto io metto sempre poi i link delle, della, degli studi della strumentazione che uso per fare i miei lavori nel, nel, nella descrizione del mio video ma come dico sempre se voi non avete eh, questi, questi strumenti e non avete intenzione di comprarli perché magari non vi serviranno per altro potete fare tutto a mano con una bella matita segnate il motivo che volete e poi ve la ritagliate con la forbice io utilizzerò il mio righello e il mio cutter per fare questo lavoro quindi semplicemente ad occhio vado a mettere adesso io tra l'altro utilizzo questo che non so se anche questa è una cosa molto utile perché a, avete intanto il riferimento delle, delle misure e poi vi serve per tenere per fare da guida per esempio in questo caso vedete io vado a mettere la mia la mia il mio supporto qui esattamente dove ho le righe di riferimento, so di averlo messo perfettamente dritto, perpendicolare e questo quando devo fare dei tagli, qualcosa mi aiuta. Ho anche le dimensioni, quindi mi viene semplice definire qual è il centro, perché basta contare i quadratini. Ok, quindi io ho tagliato la mia, ecco qua si vede, con lo scuro sotto si vede, io ho tagliato il mio il mio contorno però lo potete fare tranquillamente a mano anche voi io l'ho fatto semplicemente più velocemente perché quando si hanno gli strumenti diventa tutto un po più semplice allora quindi cosa vado a fare devo andare a chiudere i laterali per chiudere i laterali in questo caso utilizzerò il washi tape, invece dopo vi farò vedere come farlo semplicemente con della carta scrap perché non sempre, non tutti hanno a disposizione questo, questo, questo washi tape tra l'altro vedete che è così largo ma poi vi farò vedere che io ne ho, fatto, ho fatto anche delle bustine con, con una versione più piccolina quindi non bisogna mai per, perdersi d'animo se non si hanno le cose che utilizzo io si può sempre in qualche modo utilizzare delle cose che si hanno eh, già in casa e io vi, cerco sempre di farvi vedere come come fare questa cosa proprio per evitare di, eh, di rimanere bloccati come dico sempre perché non si hanno i materiali non si fanno i lavori no i lavori si possono fare con altro materiale sempre ci si può inventare qualsiasi cosa con un altro con qualche altro materiale allora tra l'altro vi faccio vedere una cosa per come è comoda questa allora il mio washi tape in questo caso vedete sono tre quadratini giusto sono tre centimetri quindi, io cosa faccio? Vado a posizionare, io adesso dovrò andare a mettere il washi tape chiaramente nella parte fino qua dove voglio chiudere, però io vado a posizionare il mio supporto qui, vedete che intravedo i quadratini, quindi io so che per utilizzare metà del mio washi tape, visto che poi l'altra metà la devo chiudere sul retro, devo andare a coprire un quadratino e mezzo, così abbiamo più o meno la stessa, la stessa distanza di washi tape sia sul fronte che sul retro quindi non faccio nient'altro che andare tengo fermo qui anzi potevo anche tenerlo fermo con dello scotch di carta per essere per fare un lavoro più ben fatto ma va bene ma non importa ce lo faccio ad occhio quindi io vado ad appoggiare qui così più o meno a mezzo a mezzo a un quadratino e mezzo il mio washi tape forbice taglio qui sul fondo mi sono tagliato anche il dito perfetto dopodiché non mi resta nient'altro che da fare che girare e chiudere il washi tape in questo modo qui vedete che ho ottenuto praticamente così ad occhio la stessa, di, la, stessa, la stessa dimensione del washi tape sia da un lato che dall'altro ora vado a fare la stessa cosa dall'altro lato quindi ci mettiamo in questa condizione qui così adesso per fare vi faccio vedere perché io a volte faccio sempre le cose un po così perché però dico magari scotch di carta guardate scotch di carta questo, questo per fare i lavori un pochino sempre più precisi tengo, tengo qua così blocco Blocco da un lato, blocco dall'altra, così sono sicuro che questo non mi si muove. Quindi stessa cosa di prima, questo è il mio riferimento di dove devo arrivare per chiudere la mia bustina. Tengo mezzo quadratino, così. Ok, chiaramente questo è venuto ancora più preciso dell'altro perché ho perché ho bloccato il tutto e, e quindi sono stata più precisa di prima per cui adesso piego così ok e qui abbiamo la nostra chiusura avete visto che è una cosa veramente semplice semplice semplice quindi Devo solo, per farla identica a quella che ho messo nel mio raccoglitore, che è questa, vi ho fatto proprio vedere come l'ho realizzata, in questo caso qui ho utilizzato una calamita per, per chiudere la mia bustina. Allora, il discorso qual è? E, ormai siamo tutti nella stessa situazione e quindi capite benissimo quello che sto per dirvi. Avrei voluto utilizzare eh, dei bottoncini a pressione, che non avevo perché non, non li ho mai usati anche se ho deciso di procurarmeli perché ho visto che per tante cosine possono essere utili eh, però purtroppo visto il periodo, visto il momento in cui ehm, i negozi sono praticamente i negozi sono chiusi, eh, Amazon eh, ho visto che aveva dei tempi di consegna un pochino più lunghi anche se sono comunque con Prime velocissimi ma io dovevo fare il video e quindi non potevo approvvigionarmi di quello che mi serviva quindi come dico a voi e come faccio io perché non, non dico una cosa e poi ne faccio un'altra eh, ho cercato di fare quello che potevo con quello che avevo in casa e adesso vi faccio vedere le varie soluzioni che ho trovato poi voi nei commenti mentre le vedete così poi non, dime, non, non dimenticate di scrivermelo dopo mi dite cosa ne pensate perché io cerco sempre di eh, insomma di arrangiarmi con quello che ho quindi in questo caso vi faccio vedere come ho eh, chiuso la mia bustina con le calamite perché io le calamite eh, le ho eh, vedete queste calamite magari vi lascio il link perché le uso per chiudere le pagine degli album insomma per fare i miei lavori quindi le avevo per cui in questo caso utilizzerò questo e poi vi farò vedere come ho invece creato delle altre bustine senza neanche le calamite e le ho chiuse comunque quindi allora in questo caso utilizzo due calamite quindi le mettiamo un po' separate qua perché se no, mi, mi si affraggono e non le recupero più e vediamo come ho fatto la chiusura. Allora, eh, biadesivo, carta, Allora prendiamo una carta, no, una carta che possa andare bene, prendiamo questa che è un pochino sull'azzurro, sì, va bene questa. Poi un po' di biadesivo, ok, del biadesivo dove vedete ho già fatto delle fustellatine e eh, no facciamo un'altra cosa, allora ehm, pensavo di usare una carta più sottile di questa perché eh, allora, visto che eh, facciamo così, perché questa è una cosa un po' eh, in generale eh, le calamite eh, visto che poi ehm, appunto, devo, devo chiudere voglio una presa, queste sono molto forti come calamite, però chiaramente più strati di carta andiamo ad incollare sopra e eh, eh, più si crea eh, una come si può dire e, e più la calamita funziona meno cioè in realtà non funziona meno perché comunque funziona sempre però lo spessore della carta può, eh, può, può renderla leggermente più debole quindi in questo caso qua invece di utilizzare della carta scrap che comunque è una carta da 170 grammi almeno quindi una carta molto spessa utilizzo un eh, vabbè, questa è una carta uno dei miei download digitali che ho stampato: quelli dei, quello dei pizzi, ma che io eh, stampo su carta digitale magari se riesco da 170 grammi, perché comunque è molto più corposa, viene molto più bella, però vi faccio anche delle stampe con eh, della carta da 80 grammi, quella da fotocopie, questo è un, è un esempio del genere, questa è proprio la carta da fotocopie, perché è una carta sottilissima, che in certi casi mi serve, perché quando io voglio incollare della carta che non voglio che crei il minimo spessore, che rimanga perfettamente a filo, utilizzo questa carta e, e, e il gioco è fatto. In questo caso lo farò per le mie calamite, così è talmente sottile il, um, la carta che non va a... a Minimamente a intaccarmi la eh, la capacità della calamita di attrarre la, la sua opposta quindi cosa vado a fare? vado a tagliare con questa fustella dei cerchietti e qui stesso discorso fustella va bene ma se non avete la fustella potete tranquillamente tagliarveli a mano allora io vado a prendermi un pezzettino di questi qua dove ci sono dove c'è il pezzettino così rimane un attimino più eccoci, tipo così quindi vado a tagliare i due pezzettini probabilmente me ne serviranno altri adesso facciamo un po il calcolo poi mi vado a tagliare due pezzettini di biadesivo ah, questo devo farlo così perché sennò allora, aspettate perché se non do è un po più spesso quindi se non do il colpo secco non, non lo taglio bene e mi si rovina la fustella ok quindi vado ad attaccare come prima cosa il biadesivo qui sulla mia calamita se riesco ad aprire il biadesivo eh? perché questo è sempre un terno all'otto ok quindi in questo caso la calamita prendiamo una qualsiasi e poi dopo l'altra la metteremo dal lato giusto in modo che quindi vedete che ho attaccato qui il biadesivo sulla mia calamita. Cosa vado a fare? Allora, adesso vado ad incollare la mia eh, calamita col biadesivo sul mio supporto. Allora, al centro del mio supporto lo metto qui, quindi vado... Ad incollarla diciamo qui così ok in questo modo qui collo bene e sopra vado a spellicolare se, se, se, se ce la posso fare allora, sì, ce l'ho fatta forse eh? eccoci qua e vado a mettere uno dei miei bottoncini così ok in questo modo qui vedete, rimane così ora non mi resta nient'altro da fare che andare ad attaccare dalla parte opposta l'altra calamita quindi come faccio? allora facciamo così, vado a intanto capire ad attaccare la mia calamita in modo da attaccarla nel verso giusto perché altrimenti rischiamo che poi la attacchiamo se non l'abbiamo prima fatta aderire alla, al suo posto quando poi cerchiamo di chiuderle invece di attrarsi si respingono e abbiamo fatto un disastro quindi io sono andata ad, ad attaccare la mia calamita qui in modo che so che la chiusura funzionerà perfettamente ora vado ad attaccare il biadesivo così al centro eccoci attacco solo la calamita spellicolo è semplice l'operazione adesso è solo un po' è più, cioè sembra complicata a spiegare ma quando poi lo fate vedete che è semplice la cosa più difficile vi assicuro che, come al solito è riuscire a staccare la pellicola dal biadesivo che è veramente è una cosa soprattutto quando si tagliano dei pezzi così piccoli niente non ce la posso fare non saranno anche le unghie un po' spesse ma allora vediamo un po' eh. prendiamo allora facciamo così Prendiamo la punta qui della forbice che sicuramente mi aiuta e posso anche pensarci un po' prima a volte le cose semplici eccoci qua infatti perfetto vado a spellicolare ce l'abbiamo fatta e ora vado a chiudere la mia bustina così quindi vado a schiacciare ricordandoci che ho messo il biadesivo quindi quando vado ad aprire, ecco ho staccato la mia calamita ed è rimasta perfettamente attaccata col biadesivo sulla bustina guardate semplicissimo adesso vado, qui c'è il biadesivo quindi vado ad attaccare sopra il mio bottoncino che in questo caso è direttamente sopra la calamita per quello vi avevo, vi avevo detto che ho utilizzato la carta sottile perché utilizzando la carta da 80 grammi che è sottilissima io riesco proprio ad, ad, ad incollarla guardate proprio non so se si vede ma si crea di, si vede proprio lo spessore della calamita perché la carta è sottile avessi messo invece la carta da 170 grammi non ci sarebbe stato abbastanza spazio intorno alla calamita per far aderire bene la carta e quindi magari mi si sarebbe staccata quindi questa è una cosa che in generale vi dico quando utilizzate le calamite se avete eh, poco spazio intorno se è su un supporto grande non c'è problema anzi io in certi casi metto anche il biadesivo per tenere ancora più fermo eh, la calamita cioè quindi si può fare quello che si vuole ma quando gli spazi sono piccoli bisogna utilizzare una carta sottile altrimenti la carta la carta diciamo spessa vi si, vi si vi si stacca quindi in questo modo vedete che aspettate eccoci qua si chiude perfettamente così ecco e la mia bustina è finita quindi avete visto che è veramente un lavoro semplice adesso ve la, ve la faccio vedere a fianco a questa questa, questa per esempio l'ho fatta più grande vedete io in questo caso qui eh, avevo deciso di, di inserire il mio block notice nel mio, nel mio lavoro quindi l'ho fatta leggermente più piccola questa qui che in questo caso non avevo vincoli l'ho tenuta un po' più grande sarà una busta più grande che dove posso inserire quello che preferisco allora come vi avevo detto vi voglio far vedere io ho realizzato altre due bustine che secondo me sono molto utili perché vi faccio vedere come, eh, come le uso io almeno, io vi, vi do così delle questi sono consigli, sono più che consigli, cioè, vi faccio vedere come io eh, magari organizzo le mie cose. Poi, se a voi piace come sistema potete utilizzarlo, potete usare le bustine per altro, però vi faccio vedere qual è la mia idea di, di, di bustina. Allora, in questo caso eh, io l'ho incollata sul, sul mio supporto e cosa ho fatto semplicemente. Ho messo due strisce di biadesivo sui bordi e l'ho incollato e abbiamo fatto quello che avevo in mente di fare per il mio eh, per il mio raccoglitore ma in realtà l'idea delle bustine mi nasce per eh, praticamente organizzare i miei ehm, i miei ritagli di carta quindi eh, come funziona che eh, per non avere i ritagli sparsi un po' dappertutto io cosa ho fatto ho fatto le mie bustine e eh, così posso praticamente dividere i miei eh, i miei ritagli per ehm, per modelli, per tipologia, perché sono di carte diverse, e quindi posso praticamente dividermeli. E quindi cosa ho fatto? Mi sono creata delle bustine che, vedete, possono essere tranquillamente più piccole, perché qua di carta ce ne sta un'infinità. Allora, ve ne faccio vedere. Questa è piena, per esempio. Questa ho messo, qua ho messo dei ritagli. Questi sono tutti i ritagli che mi serviranno per fare i miei lavori. E, ed è un tipo. Poi ne ho fatta un'altra che ho lasciato vuota. Poi ve la riempio e vi faccio vedere come come l'ho fatta e questi sono due modelli diversi che come vi dicevo prima mi sono inventata per chiuderla senza per chiuderle senza avere le, eh, i bottoni a pressione e senza ho pensato a chi poteva non avere le calamite perché le calamite mica tutti hanno le calamite in casa perché magari non fanno gli album piuttosto che ancora se le devono procurare eccetera e quindi ho, ho, ho utilizzato altri due sistemi. Adesso vi faccio vedere quali e poi ne realizziamo una magari insieme di questa, così vi faccio vedere come le ho fatte. Allora, praticamente ho fatto, in questo caso qui, allora, in questo caso qui, ho fatto una chiusura, ecco, magari potrei farvi vedere questa, che è molto semplice da fare. Praticamente ho creato un cerchio, che ho incollato solo con il biadesivo nei lati, in modo da poter inserire la mia chiusura sempre con la carta. Ho fatto una chiusura molto lunga in modo che facesse ben presa, in modo che anche se vado a riempire un pochino in più la mia busta, può rimanere leggermente così ma non scappa dal cerchio e quindi rimane, rimane ferma. E in questo caso invece, e qua ho utilizzato solo carta scrap, sia per i laterali che per la chiusura. In questo caso invece ho fatto ancora un'altra cosa, eh, allora praticamente ho, vi faccio vedere cosa ho fatto, una cosa semplice, semplice che mi sembrava anche carina per farla un pochino più fru fru, ho attaccato del nastro con un cerchiettino di biadesivo che ho ricoperto con della carta o blo per bloccare il nastro e poi ho semplicemente creato qui un, con sempre della carta scrap, Un'asolina che vedete, ho lasciato leggere, potevo anche lasciarla un po' meno, un po meno rigonfia, questo è come, come volete. Tanto, l'importante è che si infili il nastro, quindi immaginate, potrebbe anche essere a filo. Non, io l'ho voluta fare così per farvi capire bene qual era la mia idea. Poi se la lasciate piatta, se la lasciate piatta attaccata piatta e la attaccate solo sui due laterali con del biadesivo come ho fatto io il nastro entra comunque e non vi crea spessore quindi questa è una vostra scelta e poi vedete che ho chiuso si chiude così col nastro semplicemente quindi anche in questo caso nel momento in cui voi doveste riempire questa busta anche di più il nastro è più lungo e potete chiuderla sempre cosa ho fatto in questo caso vi faccio vedere come ho fatto per i laterali come vi ho detto prima questi sono sempre dei piccoli, così, eh, dei piccoli accorgimenti che vi do per poter fare le cose con, con il materiale che avete in casa. Allora, prima ho usato questo washi tape che è molto largo, però non, non tutti ce l'hanno. Potreste avere dei washi tape che è molto più sottile. Quindi, cosa, cosa ho fatto? In questo caso qua, io per fare il lavoro che vi ho fatto vedere prima di chiudere i laterali, ho utilizzato del semplice nastro di carta. Che in questo caso io avevo sottile, ma poteva anche essere più spesso, ma, eh, cioè, quindi proprio per dirvi quello che, che avete in casa. Ho utilizzato il nastro di carta per fare il lavoro del washi tape, quindi per metterlo sia da una parte per chiudere i miei laterali da una parte all'altra. Chiaramente, immaginate, vedete che questo qua è sottilissimo, quindi ho fatto una chiusura adesso, per, giusto così, eh, giusto proprio per darvi l'idea perché magari non so se, se mi sono spiegata bene allora dov'è il pezzettino che ho ritagliato neanche si vede perché chiaramente essendo trasparente non si vede più allora non importa prendiamo questo, questo foglio qua no? ho utilizzato questo washi tape per fare il lavoro di chiudere quindi io l'ho messo metà da una parte e metà dall'altro così e ho chiuso la mia bustina e poi sopra, sia da una parte che dall'altra, ho incollato un washi tape, questo, che è molto più sottile. Quindi io l'ho incollato prima sul davanti, poi sul dietro. Fa motivo lo stesso, ma per chiudere la bustina ho utilizzato il nastro di carta. E vi dirò di più. Eh, volevo farvi vedere una terza opzione, ma non ho potuto farlo perché... Come vi ho detto, no, in questo momento non posso procurarmi materiale, quindi tutto quello che ho, i prossimi video che farò, li farò con quello che ho eh, a disposizione e spero di riuscire a fare comunque dei video carini. Però la mia idea era quella di utilizzare il nastro di carta più largo, che c'è tranquillamente eh, dappertutto, costa pochissimo. Quindi utilizzare il nastro più largo per chiudere e invece di coprire il nastro di carta... Eh, avevo intenzione di con dello stencil e con, del, e con del distress, con del colore, di decorare direttamente il nastro, quindi sarebbe venuta anche una cosa carina, ma non avevo il nastro di carta largo per fare questo lavoro, però è un'idea che non so se avete capito, è semplicissima, nastro di carta spesso, quindi vi viene una cosa del genere fatta con il nastro di carta e poi andate a decorare pennarelli, eh, distress, acrilici, stencil come volete il vostro bordo e semplicemente con del naso di carta voi ottenete lo stesso risultato quindi questo è quello che, eh, che mi premeva dirvi per le varie eh, i vari sistemi che potete utilizzare per, per fare questi, questi lavori qua quindi nei commenti, lasciatemi nei commenti, ditemi quello che pensate a proposito appunto di queste se vi fa piacere avere questi riferimenti, magari divago un po' tanto quando vi faccio vedere le cose, ma cerco sempre di dare qualche consiglio in più per poter fare eh, i lavori con il materiale che si, che si ha in casa. Quindi eh, vi farei vedere come ho realizzato una di queste. Perché le ho lasciate così? Perché io queste bustine le utilizzo in questo modo, vi faccio vedere allora questo è un quadernone che vabbè io mi ero decorata perché è un quadernone dove metto le mie le mie cose e quindi mi piace che abbia che abbia anche il quadernone un aspetto creativo e quindi me lo sono decorata e quindi l'idea qual è quello di inserire all'interno di un quadernone dove ho appunto scritto i miei progetti dove ho tutte le mie cose praticamente le mie bustine in questo modo così una e due ok quindi se noi andiamo a inserire qua dentro lo rimetto così avete un'idea di, di quello che è in mente che adesso le avevo svuotate per farvele vedere eccoci quindi se io vado ad inserire così i miei la mia carta praticamente io in questo modo posso eh, crearmi un quadernone, che è quello che ho fatto praticamente, dove eh, tengo il mio materiale perché voi potete mettere la vostra busta grande dove poter inserire delle cose le cose che volete e poi potete crearvi le vostre bustine eh, piccole per separarvi il vostro materiale scrap e ehm, oppure potreste anche farle in questo modo qui per esempio adesso io ve le faccio vedere così piccole perché c'è il taglio in mezzo sono un attimino però eh, volendo voi potreste farvi una busta anche di questo tipo dove utilizzate tutta la parte intera dietro per chiudere dovete solo chiudere da un lato e poi farvene una più lunga se avete bisogno di magari uno spazio un po' più grande perché avete tanto materiale di un certo tipo come, come preferite quindi la mia idea è questa, adesso vi faccio vedere come realizzare una di queste due bustine come l'ho tagliata e come l'ho fatta tutta con la carta scrap, quindi senza, senza l'uso di washi tape ehm, per avere diciamo questo effetto qui finale allora semplicemente vado a prendere la mia busta la mia taglierina ah era qua il pezzo che cercavo allora tra l'altro eh, divago un attimino perché volevo chiedervi un, uh, un consiglio. Allora, ehm, visto che eh, in questo momento siamo tutti a casa e quindi c'è eh, più tempo anche magari per dedicarsi a queste cose creative che eh, prima si facevano nei ritagli di tempo, adesso vista la situazione dico purtroppo perché comunque eh, è una situazione molto molto delicata che ci accomuna tutti e bisogna occupare un pochino il tempo in cui si è in casa e si possono magari anche per distrarsi perché io non so voi ma io quando faccio questi lavori eh, veramente riesco a staccare, staccare la mente da, da tutto quello che in questo momento non è così, così bello e positivo e mettermi qui e, e, e pensare a qualcosa di bello quindi per me è fondamentale e, e mi serve tantissimo non so per voi e quindi proprio a proposito di questo, io da lunedì lavorerò a casa perché appunto non, non andrò più in ufficio e mi sarebbe piaciuto, non so se riuscirò a farlo, eh, perché questa è una cosa che mi piacerebbe veramente tanto farla ma devo un attimo vedere compatibilmente con, con anche la mia famiglia, tutto quello che c'è intorno a questo discorso e magari mi piacerebbe fare qualche video in più, magari di cose un pochino più semplici eh, ma magari non uno ma due video alla settimana per tenervi, per tenervi un po' compagnia per passare un po' di tempo insieme e questo eh, spero di farlo oppure mi era venuta in mente una cosa che ve la butto lì e per quello avrei bisogno di qualche consiglio di qualche vostro di qualche vostra insomma di, di, di, del vostro parere per capire se mi piacerebbe fare magari eh, provare a fare qualche live dove possiamo magari creare qualcosa insieme ora Premetto che eh, non ho la minima idea di come eh, attivarmi per, eh, per fare i live eh, su YouTube. Ehm, però io sono una che ama abbastanza le sfide, adesso avrei più tempo per dedicarmici e vorrei vedere cercare di capire come fare per, per attivare col pc, insomma, quello che quello c'è che da fare. Ehm, se è una cosa che eh, a voi farebbe piacere, è questo che per questo ho bisogno di. Insomma, di saperlo, perché se vi farebbe piacere creare appunto, che io creassi dei live quindi dove c'è uno scambio più diretto, dove magari ci conosciamo un po' di più, dove mi potete fare delle domande mentre, mentre stiamo lavorando. Eh, per cui adesso dico sempre le cose che mi vengono in mente che possano essere utili poi in realtà magari ci sono delle cose che, mh, che voi mi vorreste chiedere poi finisce il video per tempo per fretta non mi lasciate nel commento oppure in quel momento non vi viene in mente quando vi viene in mente non potete scrivermelo io immagino che sia anche così e quindi con un live sarebbe un po' diverso per cui mi, pia mi farebbe piacere se è una cosa che potrebbe interessare perché per me vuol dire mettermi lì cercare di capire come fare lavorarci sopra ma io lo faccio volentieri e anche se avete delle idee su quello che potremmo realizzare perché sinceramente eh, per me sarebbe una cosa nuova e quindi un conto è ehm, appunto creare, farsi venire un'idea, decidere di fare il video, fare il video ehm, e quindi insomma, eh, fare quello che ho sempre fatto e un conto invece è fare qualcosa insieme a voi che immagino debba essere qualcosa di semplice con del materiale che più o meno tutti possono avere in casa quindi mi, mi piacerebbe appunto avere, che mi aiutaste voi in questo momento per farmi capire se è una cosa che interessa e soprattutto cosa si può fare, che cosa avreste piacere di fare. E magari appunto chiedendo anche alle persone che, ehm, che conoscete, che sono delle creative, che hanno piacere di fare questi lavoretti, se sarebbero interessati, magari di farmi lasciare da tutti dei commenti sotto il mio video, in modo che io cerco di capire, cerco di organizzarmi. E poi mi lancio in questa cosa e proviamo a farla tutti insieme. Magari i primi live saranno, non lo so, non riesco neanche a immaginarli, perché, veramente, non è. Non è per me è una cosa proprio nuova e non so come, come possano venire fuori dei live. Però, veramente mi piacerebbe in questo momento farli, perché penso che sarebbe forse un modo più, più carino per stare, per stare più insieme e per passare anche del tempo perché se magari il pomeriggio io sono più libera, voi siete più liberi, siamo di più a casa e quindi veramente si potrebbe fare, si potrebbe fare qualcosa, magari senza fare dei lavori esagerati però si potrebbe stare più insieme io per esempio avevo pensato, e ditemi voi poi se eh, potrebbe essere un'idea fattibile quella di realizzare magari in ogni live una pagina di un album scrapbooking quindi eh, se ogni volta facciamo la struttura di una pagina, adesso è una cosa che ho pensato così, eh, perché io ci sto pensando come chiedo di pensare di, di pensare a voi e di aiutarmi voi a trovare qualcosa. Però avevo pensato: magari eh, ogni volta una pagina, la struttura di una pagina di un album così ogni volta facciamo qualcosa di diverso, di magari semplice perché comunque non deve essere qualcosa di complicatissimo. Vi ho detto, magari la carta in casa possono averla tutti, che sia carta tinta unita, che sia cartoncino, che sia carta scrap, uno si crea la struttura e poi se la può decorare come meglio crede, poi alla fine piuttosto di tutto il discorso io vi posso far vedere, facciamo anche la copertina e poi io la decoro come, eh, come ho immaginato io e poi vediamo cosa viene fuori, poi magari facciamo una Facciamo un, cercherò un modo anche lì per mettere nella mia pagina, un qualco, nella mia pagina facebook in modo da mettere tutte le, le, le foto mi mandate le foto e facciamo un album di quello che è venuto fuori questo è quello che mi è venuto in mente ditemi se per voi è fattibile, non è fattibile, se è un'idea che vi piace quindi per favore in questo momento eh, vi chiedo di ehm, di aiutarmi a, con qualche vostra idea a vedere se si può realizzare questo progetto perché mi piacerebbe farlo però eh, chiaramente se a voi fa piacere e se, e se facciamo una cosa tutti insieme, altrimenti, eh, altrimenti non è inutile che provo a fare un live se non, non c'è l'interesse. Per cui niente, io questo video eh, in particolare, visto che sarà il video dove, ehm, dove andrò a vedere i commenti, poi magari i commenti come al solito mi arrivano anche sempre con i social in, altre, in, altri, in altri punti dei miei... Dei miei contatti però eh, se, se riusciamo ad averli sotto questo video io li ho molto raggruppati quindi in questo caso vi chiedo se potete magari di condividere il video di farlo di chiedere appunto alle persone che conoscete in modo da avere più idee possibile mi fareste un favore quindi ho divagato abbastanza ma avevo bisogno di chiedervi questa cosa adesso vi faccio vedere come realizzare la seconda bustina facilissima allora riprendiamo eh, partiamo dal nostro foglio eh, quindi lasciamo questa parte che è importantissima lasciare questa zona qua e questa perché si deve poi andare ad incastrare nel mio nel mio quaderno eh, che chiaramente hai, hai i, i, la larghezza di, degli anelli standard e vado praticamente a togliere la parte centrale quindi in questo caso io di riferimento ho il mio Pallino, che vado ad eliminare e vado a togliere appena appena da una parte e dall'altra in modo da eh, evitare che i due sacchettini poi si vadano a, ad incrociare quindi li lascio leggermente più più sottili di quello che è la larghezza degli anelli quindi vedete ho tolto un po più dell'anello da una parte e adesso vado a togliere la stessa più o meno la stessa cosa dall'altra parte dell'anello cioè del foro quindi praticamente ho, ho realizzato le mie due bustine che sono leggermente più piccole del, della larghezza totale vedete perché sono andata a togliere no ve lo faccio vedere qui perché ecco, qua si vede decisamente meglio con lo scuro sotto sono andata a togliere appunto questa fascia al centro quindi fatto questo praticamente io cosa ho ho la chiudo qua e da questa parte è ancora chiuso quindi vado come ho fatto per la busta più grande vado ad eliminare un pezzettino una striscia qui sul fondo in modo da aprire la mia busta e lo faccio anche di qua anche se io poi ne realizzerò una con voi ma me lo faccio su tutte e due perché comunque mi farò poi anch'io la seconda eccoci qua quindi la situazione è questa, quella di prima. Vado a decidere come chiudere la mia busta. Quindi diciamo che potrebbe essere una cosa così. Quindi vado a tagliare da un lato, in questo modo. Sempre più o meno. e non, non, Come vedete non, vi do, non sono stata neanche a misurare, perché non, non è importante. Così. così avrò la mia chiusura. Ora, in questo caso non, non vado a fare tutto il mio lavoro con, con la riga come ho fatto prima, ma semplicemente con la forbice, per esempio, vado a stondare gli angoli, così, ma proprio ad occhio, eh? cioè, non è il caso di avere una fustella per gli angoli, giusto per dargli un po' di motivo, ok, così vedete è sufficiente e ehm, allora come vi dicevo vi faccio vedere come utilizzare la carta scrap per fare il tutto o della carta, qualsiasi tipo di carta che abbiate in casa, per fare il tutto anche senza necessità di washi tape allora in questo caso cosa vado a fare? vado a misurare quanto spazio ho lasciato per la mia bustina allora facciamo così quindi qua siamo a 15 cm ok? 15 cm chiaramente sono arrivata qui prima del bordo che andrò ad incastrare negli anelli perché quello non è il caso di ricoprirlo per cui cosa faccio? allora prendiamo un rimasuglio di carta scrap vado a questo è un po' rovinato, quindi vado a togliere un pezzettino qui, vediamo se la larghezza che rimane mi piace, ok, perché lì era un po' rovinata, forse un po' stretto, no, va bene così, allora, perché l'idea è di tenere più o meno 4 centimetri. ok, e ci siamo, ottenuto una larghezza di 4 cm e adesso vado a tagliare 15 cm che è la lunghezza che mi serve per ricoprire il mio bordo ok fortunatamente ci siamo quindi vedete questa è la metterò da questa parte o dall'altra non lo so comunque vedete questa è la lunghezza che mi serve per ricoprire il mio bordo ora cosa vado a fare vado a prendere l'ho trovato perché non l'avevo preparato il mio piegatore qua in osso e cosa vado a fare vado a fare una questo abbiamo detto che 4 centimetri vado a fare un piego a esattamente più o meno così esattamente a metà Uno, e due quindi a due centimetri ok ho fatto il mio piego e vado a piegare ma potrebbe anche essere carina però usare sì ma usiamo questa con i fiori va che è un pochino più un pochino più allegra perché l'altra se no rimane un po' tetra quindi vado a piegare le mie due fascettine ok in questo modo qui ora vado a munire di biadesivo la parte interna delle due fascettine quindi togliamo un centimetro di biadesivo così voi utilizzate chiaramente il biadesivo il biadesivo che avete, potete avere oh, quello in rotolo, io ho queste queste, queste strisce di biadesivo e utilizzo, utilizzo queste che è un materiale di scarto da una lavorazione che, ehm, che viene fatta da un nostro fornitore perché io forse non ve l'ho mai detto ma lavoro in un ufficio tecnico disegno grafiche e, e quindi diciamo che per lavorare le grafiche viene utilizzato del biadesivo nel momento in cui eh, poi nel, da, in produzione da me vengono montate e questi diciamo sono gli scarti di biadesivo e io che non, eh, non voglio mai, eh, appunto, preferisco non buttare nulla questo biadesivo a me serve tantissimo e quindi abbiamo trovato un modo per, per riciclarlo e io lo utilizzo, tra l'altro è un adesivo molto tenace quindi a me va bene così ma voi potete utilizzare il biadesivo che avete infatti io per esempio per certe lavorazioni utilizzo il biadesivo in rotoli quello sottile sottile da mezzo, da mezzo centimetro perché questo tagliarlo da mezzo centimetro mi diventa difficile e quindi, e quindi devo per forza utilizzare l'altro però eh, ripeto questa è proprio una cosa che eh, ognuno può usare quello che, che trova a disposizione quindi adesso andiamo ad attaccare il biadesivo tra l'altro se vi fa piacere nei commenti lasciatemi anche scritto come state vivendo voi questi questi giorni così così particolari perché veramente anche se sembra una situazione veramente un po così surreale però eh, che, che ognuno di noi immagino che in qualche modo si sia, si sia organizzato io a casa mia ho, io ho due ragazzi ho un ragazzo un Lorenzo di 18 anni e Simona di 22 che adesso anche loro sono a casa devo dire che è una cosa piacevole è quella che stiamo in casa insieme molto più di prima perché prima uscivano tantissimo invece adesso Adesso stiamo insieme e quindi stiamo, se vogliamo vedere una cosa, cercando sempre di cogliere le cose positive nelle cose negative. Che per me è fondamentale. Questa è una cosa che ci sta, insomma, che ci sta, che ci sta legando molto di più perché comunque, eh, perché, comunque, in questo momento gli amici sono un po' meno presenti e quindi la famiglia. Non so, io parlo per me, non so se voi state vivendo la stessa situazione, anche perché un po' dipende da quanto sono grandi i ragazzi, se i bambini sono piccoli eh, magari sono anche più abituati a stare a casa, ma i ragazzi come i miei insomma hanno un'età in, in cui gli amici eh, a volte sembra quasi che vengano prima di tutto e invece in questo modo qui eh, insomma siamo, siamo, siamo molto più insieme mia figlia che continua a fare torte, sforna torte tutti i giorni, infatti ho detto quando fini, appena finirà questa situazione mi sa che dovremo fare un full immersion di attività fisica per smaltire tutto quello che, tutti i chili che avremo preso, perché se va avanti così la vedo grigia dal punto di vista della mia forma fisica. Comunque, allora, eh, ho attaccato il biadesivo, adesso vado a spellicolare da un lato, faccio la stessa cosa di prima, allora, per... Per non fare sempre le cose un po' alla carlona perché io a volte faccio le cose un po' così vado a mettere del biadesivo in modo da bloccarlo un minimo così li attacco più dritti se no rischio di attaccarli tutti storti ecco in questo modo posso muovere però rimane fermo e praticamente vado ad così incastrare vedete in questo modo qui il mio pezzo di carta scrap in questo modo qua lo incollo e semplicemente adesso vado a allora non ho passato vado a chiudere così non ho passato di stress non ho passato niente sto proprio facendo una cosa veramente per chi eh, non non ha non ha tanta non ha tanta attrezzatura non ha tanti prodotti non ha, non ha niente a solo della carta e del e del um e delle bustine che insomma queste le abbiamo quasi tutti in casa per altri per altri motivi immaginate per esempio queste strisce non avete della carta scrap potrebbe essere la pagina delle pagine di un libro vecchio che magari avete rovinato e non usate più oppure potrebbero essere delle pagine di una rivista qualsiasi cosa un pezzo di carta in casa lo recuperate sempre quindi faccio la stessa cosa di qua vado a mettere vicino schiaccio e vado ad incollare la parte superiore così eccoci e vedete che il nostro laterale è chiuso vedete è anche carino perché l'ho messo da questa parte che è un po' più carina un po' più viva ora per fare la chiusura eh, diversa da prima e senza aver bisogno di calamite e nient'altro ma solo carta cosa vado a fare vado a prendere allora eh, dunque una carta vediamo un po a questo punto però ci vuole una carta che più o meno almeno un pochino leghi con quella perché altrimenti faccio veramente 10 dieci... eh, facciamo questa ma che ha un verdino che sì va bene allora quindi già ho una striscia ecco questo è già un rimasuglio già tagliato ed è una larghezza di striscia che mi potrebbe andare bene per chiudere quindi questa sarà la mia striscia che io andrò ad incollare per chiudere la mia, il mio sacchettino quindi qua devo semplicemente, la taglierò dopo alla fine, devo andare a incollare un pezzo di biadesivo che mi permette di tenerla ferma sulla mia bustina quindi facciamo subito questo attacchiamo un pezzo di biadesivo qui, così ok e andiamo a fermare ok così sulla mia bustina al centro fatemi capire bene se sto, sto facendo il centro vedete che io sto sempre usando di riferimento i miei i miei, i miei quadratini se voi non avete i quadratini semplicemente potete misurare e ok ci siamo ok misurate vi segnate il centro e siete a posto andiamo a tagliare dopo per fare questa parte, la parte sotto, invece, cosa vado a fare? Allora, faccio un cerchio, qui ho sempre la fustella, ma voi ve lo potete tagliare anche a mano, così. Che metterò qui. E vado, allora vediamo se riusciamo, vado ad attaccare dei pezzi di biadesivo sul sul laterale, allora facciamo così, se riesco, mi taglio lo stesso cerchio col biadesivo, ma questo non è fondamentale, voi potete, potete... infatti vedete, non riesco neanche a tagliarlo perché non taglio, allora, niente, non importa. Tagliate un altro cerchio col biadesivo come sto facendo adesso. Ve lo segnate e nessun problema qui non ha segnato niente, ma tanto non è importante che sia perfetto ok, e quindi cosa vado a fare? Vado a creare giusto due alette, due alettine, così che possono essere fatte ad occhio: una e due così, che andiamo a mettere sul laterale. Forse qui ho fatto le punte troppo lunghe. La cosa importante qual è? Che al centro deve rimanere lo spazio e per inserire. Quindi vado a metterne un pezzettino qui, così. E un pezzettino qui. Al centro deve rimanere lo spazio per far scorrere la mia la mia striscettina quindi facciamo così eccoci ora io faccio in questo modo qua vado a staccare il biadesivo allora qua metto allora sporco solo lo sporco solo perché potrei anche non farlo ma più che altro perché così vedete meglio si vede meglio l'effetto del, della striscia che entra dentro perché altrimenti ho paura che non si capisca bene con la telecamera e con la luce che c'è oggi ma solo per quello altrimenti non, non, è, non è una cosa necessaria ecco, quindi io cosa faccio? vado a spellicolare così vado a piazzare al centro in modo da non pizzicare la mia la mia striscia perché è importante che non che non che non la pizzichi e vado ad incollare qui ok in questo modo qua ok una volta incollato bene il laterale vedete che la mia striscia scivola vado a tagliare la mia striscia che vado a tagliare anche abbastanza lunga così passo anche qua per coerenza ok così ok in questo modo vedete io ho la mia chiusura non ho utilizzato niente di diverso da una busta e della carta scrap e questa è la mia bustina che posso inserire qui eccoci questo è vedete che è simile a questa Qua avevo arrotondato gli angoli poi ri, liberamente ognuno eh, ognuno fa come, come la come la, la fantasia lo, lo consiglia è tutto lecito quindi abbiamo le nostre tre bustine fatte in questo modo e la nostra invece bustina realizzata per esempio vedete si potrebbe incollare qui eccoci questa potrebbe essere un'idea nessuno vieta di incollare anche queste eh? Praticamente si può sfruttare questa parte, per esempio, si può sfruttare questa parte, questa parte si può ricoprire con una striscia, così, guardate, faccio vedere anche un'altra cosa. Questa parte si ricopre con una striscia, dietro si mette del biadesivo e questa rimane una bustina che si può anche incollare su una parte piana. Le, le, le idee poi per, per utilizzarle sono veramente Tantissime. e quindi sta a voi adesso che avete visto come realizzarle e decidere come utilizzarle però penso che sia un'idea un carina anche il video di oggi è terminato spero che questa idea per mettere a posto le vostri, i vostri ritagli di carta o per comunque sistemare un po' del vostro materiale vi sia piaciuta come vi ho chiesto all'interno del video questa volta ho bisogno di voi per appunto capire come, come se fare delle, dei live youtube cosa, si, cosa poter fare eccetera eccetera che se avete seguito il mio video eh, avete, avete sentito appunto quello che, quello che vi ho chiesto quindi spero che i vostri commenti siano tanti in modo da capire come muovermi per, per iniziare diciamo questo, questo nuovo progetto se non siete ancora iscritti al mio canale e vi è piaciuto il video vi chiedo di farlo così mi aiuterete a farlo crescere e come dico sempre se avete dubbi, domande, cose da chiedere eh, fatelo pure e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E detto questo eh, non mi resta che eh, dare a tutti un abbraccio virtuale perché quello si può soprattutto in questo momento in cui veramente non ci possiamo abbracciare eh, come abbiamo sempre fatto. E vi mando un bacione e auguro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video, ciao!